Questo è un argomento decisamente particolare, io devo dire che i radicali nel corso del tempo hanno fatto delle battaglie sicuramente molto importanti, eh, soprattutto alla fine degli anni 70 e anche nei primi anni 80, eh, c'è da dire però che eh, nel corso del tempo hanno un po' cambiato la, la loro storia, la loro immagine e le battaglie che hanno fatto loro erano sicuramente contro il finanziamento pubblico dei partiti e diciamo che questa è una forma di finanziamento anche proprio alla alla, al partito radicale, ma la cosa mh, particolare per chi, devo dire, insomma, in anni passati, come me, ha un po' seguito anche alcune, alcune battaglie, è che i radicali eh, hanno sempre, sempre puntato alla privatizzazione dei servizi pubblici, sempre allora, devo dire che eh, non è molto coerente che voler avere la sanità privata il trasporto privato e avere una radio pubblica eh, devo dire se loro credono tanto nel mercato cioè nessuno gli vieta di dover fare la eh, fare la pubblicità nella radio eh, devo dire che eh, per questo motivo noi non siamo molto d'accordo al finanziamento delle fonti di informazione che devono essere finanziate da chi ascolta la radio, da chi compra i giornali. Per questo motivo noi voteremo no a questa mozione.